Che gioco vogliamo giocare? Beh, ti va di giocare con me? Eh, non lo so se mi va di giocare con me. giochi con me! <ride>